<laughs> almost no ero Ma buongiorno Cobbari e benvenuti nell'episodio numero 30 del Sicily's Journey. Ma buongiorno, oggi siamo ad Ustica e adesso vi facciamo vedere come siamo arrivati qua. In modo molto artistico. Ragazzi comunque questa qua è la casa dove stiamo soggiornando Si trova perfettamente in centro ed è davvero molto bella Invece adesso vi eh, esplico il tour di oggi che faremo eh, Molto semplice Qua abbiamo preso un bellissimo quad per le persone 400, molto pesante da portare se non siete molto capaci ve lo sconsigliamo E poi qua abbiamo il bellissimo ovetto un cinguantino davvero molto speciale e eh, ci accompagneranno nel tour dell'isola eh, andremo a vedere qualche caletta andremo a vedere qualche posto particolare tanto l'isola è abbastanza piccola e eh, direi che possiamo partire? Sì I know that you're trying to fix me but I don't wanna be like you If you wanna take it back to the 50's maybe I'm a guy for you You die, dying not to work, work until you die you know that's true Have you thought it through? Oh ragazzi siamo già arrivati Con i nostri motori Siamo in questo momento a Faro Punta Cavazzi E stiamo andando a vedere uno spot Nascostissimo che si chiama piscina nascosta O anche detta piscina naturale Dopo tipo un percorso molto difficile siamo finalmente arrivati nella piscina su questa piscina? fantastica ragazzi super mega consigliato. soprattutto se a differenza di tutti quanti siete coraggiosi come me e vi tuffate comunque quella comunale è meglio facciamo tutti gli auguri ad Angelo che fa il compleanno Amm. oggi Aguri, Aguri. Ag auguri ad Angelo ag, auguri de Angeli che siamo tornati nei nostri veicoli e eh niente. Libero, libero. Adesso cerchiamo un posto per andare a pranzo. Adesso andiamo a mangiare, ma lo sapete dove? Nel Panino. No, no. Ma tu cosa hai preso? Io ho una piadina cotta. E io cosa ho preso? Una piadina cruda. No. No, un panino ma... impopato. Due panini impopati abbiamo preso. Ah. Senti, due panini tonno che già a tempo preso. <ride> Ed ecco. Degli animali che mangiano, tipici usticesi Oh ma buonissima ragazzi Il migliore il A me una bella piedina cotta Patata non va bene Allora il pranzo no, si no. è concluso, stiamo tipo morendo Ma non possiamo mica fermarci Per perché cui ci andare, dirigiamo no. verso l'eliporto. Però vediamo cosa troviamo in mezzo alla strada in mezzo Perché alla sicuramente c'è qualcosa di interessante Spero di darvi qualche dritta da ingegnere aerospaziale nell'eliporto. Vabbè <laughs> Ma ah, ragazzi, siamo arrivati! Sì! Sì! A che studiare siamo? Allora, l'antenna all di Ustica siamo a 250 metri sul livello del mare. E siamo nel punto più alto dell'isola di Ustica ed è proprio il punto migliore per raccontarvi della strage di Ustica. Ed ecco qui Wikipedia. Ehi, hey, allora ragazzi, a forza gli scherzi, siamo qui a Ustica per ricordare il 42 anniversario... Della strage di Ustica, appunto. Purtroppo le, eh, le motivazioni della strage sono ancora incerte. Ma tale per abbiamo una, una molto interessante. Che dovrebbe essere l'attacco mesilistico della NATO che si trova al, mo al momento sbagliato, nel posto sbagliato. Però ancora del tutto molto incerto. La cosa interessante è che dopo questa strage la compagnia Italia è stata rimborsata per ben 108 milioni di euro. Solo 2000. con 20 anni di ritardo. Solo con 20 anni di ritardo. Nel 2000. Non è mai troppo tardi. Ogni a poi. cosa serve una laurea in ingegneria aerospaziale? lo sportivo? A potete spiegare che ogni striscia. Equivale a 5 nodi e quindi nella punta avremo un vento di 15 nodi In E sa momento... quant'è che vogliamo via noi? No, no, a 15 nodi possiamo volarci Ragazzi abbiamo fatto il change Stiamo andando via dall'eliporto. Aspetta, ha messo i ridotti. Non mi sa so mai. Oh, guardate! Ci ho fermati davanti a una fantastica chiesa immersa nel nulla. Roba. Però... Tac. Ragazzi siamo appena scesi dal motorino, ci stiamo dirigendo verso gli scogli piatti, eh. pensiamo che sia l'unica spiaggia mh, defini definibile tale adustica. Abbiamo parcheggiato in questo punto molto fotografico. Io sono bellamente messo all'ombra nelle scale che portano alla spiaggia mentre Peppe e gli altri si stanno facendo un bellissimo bagno a mare il bagno della ultima ora dato che adesso è il momento di andare a mettere il piano nei veivoli e riconsegnarli alla, alla ditta questo è quello che succede se eh, non mi mettete la crema Salare. comunque dall'alto della nostra bruciatura ti dico che gli altri sono usciti eh. Eh. comunque sono andati fuori eh, eh. faccio notare il locale per te stasera ah, che onore giusto eh, Bello già. È. si fa, il, fa 35 anni eh. Antipastino sgravato? Man nero di seppia per Matteo Ricci di mare per me Com'è che si chiama la tua pasta, Luigi, che è bellissima Spaghetti ustiginese Spaghetti ustiginese Più un tonno enorme Cioè, enorme Abbondante Il signor Randazzo che... Tonno sloveno <ride> Cosa? Tonno sloveno Questa cosa come? Granita al pistacchio per finire, sium e Matteo, come al solito, niente. Invece io, un sacco di roba. E eh, arrivo buongiorno! Eccoci, nel secondo giorno della nostra vacanza ad Ustica. Ci siamo, ci siamo appena svegliati, quello è... Mezzo cadavere, l'altro mezzo no, cadavere. Non è vero, mezzo. No, no, non è vero. Oggi alle 9 e mezza, sono le nove. Cosa andremo a fare? Un diving, anche detto battesimo del mare. Tutta da sub e un sacco di divertimento. Chiaramente Matteo non sa neanche dove si trova. Diciamo che questa è una di quelle cose che speriamo che non ci piaccia. <ride> Perché se dovesse piacerci potrebbe diventare una roba abbastanza costosa. Angelo, eh. non è un bellissimo compleanno il tuo? Ah, è stato è ieri. Stato ieri ma oggi... Sì, lo so, ma questo è il regalo vero. Ah, ragazzi, pagato da me. Regalo real, <ride> pagato da te ovviamente. Oh, ah, per, sì. per... Ah? ah, vero. Spiega, spiega. Allora, mi, mi racconta, ragazzi, mai fare così per ah, dire ok, ma okay. solo fare così. Esatto, perché? Perché cosa significa che stai per morire e devi risalire. Ah, non in realtà no, però sì. Comunque dobbiamo dire davvero grazie agli amici di Diving Blue che ci stanno accompagnando mano a mano su queste fantastiche esperienze soprattutto a Francesca che ci ha spiegato tutto oggi Chiaramente portando solo la GoPro non abbiamo potuto fare molto vlog, ma sappiate solo che Ustica è tra le migliori mete in tutto il mondo per effettuare immersioni. Gli amici di Evasioni Blue Diving ci hanno guidati nel nostro battesimo, facendoci immergere due alla volta. Per il resto facciamo parlare le immagini. <musica> escursione è finita Matteo, tutti soddisfatti, sì, eh? soddisfatti sì. e tristi perché proprio è finita, dato che il personale di Evasioni Blue Diving è stato fenomenale, Rino un vulcano davvero, fighissimo, è stata un'esperienza unica, poi vedere tutti quei pesci che purtroppo non abbiamo potuto filmare perché eravamo alle prime armi, quindi poi tenere la GoPro, io vedevo i pesci, le stelle marine, sì. la minchia di mare, è stata sì. fantastica. Comunque, se venite a Ustica, davvero consigliatissimo, anche perché Ustica è una delle mete principali per fare questo tipo di attività. Davvero, davvero, davvero, se venite qua, fatelo. Cioè, pure Angelo, che era totalmente scettico, non voleva farlo. Convermo, confermo. E siete persone che lo fanno di solito, dovete venire qui a farlo, perché è davvero su un altro livello. Ci siamo alla fine seduti da gelateria Teresa Brina che è allo stesso posto dove abbiamo mangiato ieri sera che vi abbiamo fatto vedere troppo velocemente perché eravamo impegnati nei festeggiamenti del compleanno di Angelob. Oh, auguri Angelob! Oh. Auguri Angelob di nuovo. Eh, grazie, grazie. Eh, grazie. Mentre adesso mangiamo. Alla grandissima Ragazzi, come ogni domenica, moto Here we go again, di nuovo ricci di mare, questa volta l'ha preso angelo mentre è il peso dei ricci di mare. Matteo, va un botto del Aspetta, Aspettiamo così è. Anche Luigi ci ha lasciato conquistare dei ricci di mare. Delle riccioline. Madonna. Era tipo il doppio. ma ah, Ormai è così finite di mangiarlo, spettacolo. Spettacolo. Siccome a quanto pare il livello di ingordo è tipo esageratissimo. Ma, ma il mare ti stanca. Il mare sì. ti stanca, quindi fritto misto che non è ancora arrivato. Easy. Si, oggi è quasi. Al contrario di ieri che qualcuno ha detto che fosse scam. Oggi è bellissimo. Oggi non è scampo. No. Oggi è davvero fantastico. Sì, ieri com'è. No, no, ieri era lo stesso. Semplicemente no. col pesce in mano. Bellissimo. Bellissimo. Qui la situazione è degenerata malissimo. Abbiamo perso un sacco di tempo e resta l'ultima ora in questa fantastica isola. Stiamo lasciando la nostra fantastica casa che avete visto praticamente poco e niente. Ma è stata fantastica. Eh, Angelo, è game over. Ragazzi dobbiamo correre, là la nostra nave Io sì. Sto anziando Diamo un addio ad Ustica Addio a tutto quello che ci ha dato E a, a tutte le riprese che abbiamo fatto E anche se non l'abbiamo girata tutta Questa volta ci siamo voluti totalmente soffermare Sui contenuti che sono stati Sull'esperienza tra l'altro Adesso entriamo nel fantastico... Ali scafo che ci riporterà di nuovo in Sicilia e eh, arrivederci Angelo dove andremo a festeggiare questa sera il battesimo?